Oggi vediamo i primi passi in Mozilla Hubs, quindi ho aperto il mio eh, motore di ricerca e scrivo Mozilla Hubs. La prima voce è quella giusta, hubs.mozilla.com e questa è la pagina del sito. E non è assolutamente necessario farsi un account, si può eh, entrare tranquillamente senza alcun account. Per entrare è sufficiente cliccare su Create a room. Si carica subito la prima stanza, ci vuole veramente pochissimo ed eccoci qua. In questo momento non siamo dentro questo ambiente che è la stanza che vedono tutte le persone che eh, non sono entrate senza un account, siamo nella lobby, cioè in una specie di spazio camera di attesa. Eh, si può entrare con, eh, con un desktop, con un portatile oppure con un visore. Io non sto usando visore quindi clicco su enter room. A questo punto mi viene chiesto di scegliere un avatar. Eh, L'avatar lo posso nominare io con quello che io voglio e posso anche guardare eh, tutti gli avatar esistenti, che sono veramente tantissimo poi in questo momento. e eh, Si sono sbizzarriti con gli avatar adatti a Halloween, quindi è, insomma, è una gran pacchia. Mettiamo di voler fare, che ne so, ecco, mai Avatar. Si accetta. Ah sì, ci vogliono almeno tre caratteri, mi dicono, quindi eh, scriverò il mio nome accetta ecco mi ha detto che ha cambiato il nome e a questo punto mi richiede se voglio entrare col visore con o sullo schermo io entro dallo schermo mi chiede se voglio utilizzare anzi vedete che sente già il microfono io lo muto perché sto registrando se no sentirei il riverbero clicco su enter now ed ecco che sono dentro eh, se eh, premo il tasto sinistro del mouse e ruoto il mouse, posso girare. Come vedete la prima volta che si entra dà anche dei consigli e quello che sta dicendo è che per muoversi si usano i tasti del gaming, cioè ehm, la V per andare avanti, la, a, la S per andare indietro, la D per spostarsi lateralmente a destra, la A per spostarsi lateralmente a sinistra, la E per per ruotare a de verso destra e la Q per ruotare verso sinistra. Eh, se io volessi volare dovrei molto semplicemente cliccare il tasto G come Genova. A questo punto con il, il tasto sinistro del mouse punto verso l'alto per esempio in qua e tasto V mi sposto verso l'alto, poi punto verso il basso, sempre tasto V. Mi sposto verso il basso quando sono stufa di volare. Clicco di nuovo il tasto G ed ecco che si è disabilitata la modalità del volo. Un altro modo per muoversi è usare le frecce: quindi freccia in alto per andare avanti, freccia in basso per tornare indietro freccia a destra per spostarsi verso destra e lo stesso per spostarsi verso sinistra, freccia a sinistra. Queste sono le cose di base. Per comunicare si può usare, come abbiamo visto, la voce e la voce mh, è relativa al posto dove si è, cioè non si sente in modo uguale in qualsiasi punto della stanza, ma eh, avvicinandosi a una persona che sta parlando si sente la voce sempre più nitidamente. Questa è una caratteristica utilissima se vogliamo usare queste stanze per far fare dei lavori di gruppo ai nostri studenti. Per invece comunicare eh, tramite la chat non facciamo altro che scrivere nella chat che è questo rettangolino scuro in basso. Quindi io scrivo quello che voglio, clicco invio oppure clicco sul rettangolino. A destra ed ecco che è, comparsa, eh, è comparso il mio messaggio. Dopo qualche secondo il messaggio pian piano svanisce di modo che eh, possono susseguirsi gli interventi senza aver bisogno di una ulteriore finestra che andrebbe a disturbare eh, l'ambiente. Come vedete è già svanito. In questo modo si può parlare velocemente a più voci. Eh, per, per ora è tutto, queste sono le primissime informazioni da conoscere e domani vedremo un, un altro video.